Vin, O, O, 13 novembre 1868 muore il musicista pesarese Gioacchino Rossini, compositore prolifico, consacrato dalle opere Tancredi e L'Italiana in Algeri, rappresentate a Venezia nel 1813. <totiposite> a soli 37 anni e all'apice del successo si ritira dalle scene con un'ultima opera il Guglielmo Tell a cui seguiranno sporadici ritorni come quello del 1841 con lo Stabat Mater